Salve! In un precedente video ho mostrato come non possa essere costruito secondo le leggi della fisica un motore a calamite, ovvero magneti permanenti. Ovvero, non è possibile che un motore possa girare all'infinito o quasi, esclusivamente attraverso la carica magnetica di calamite. Mi è stato risposto diverse volte, per questo ho deciso di fare questo video, che c'è un certo Muammar il Diz che ha costruito invece un motore che funziona solo a calamite e l'ha anche mostrato, non solo l'ha anche parzialmente smontato. Questo motore non aveva nessun tipo di eh, filo elettrico che si eh, collegava alla rete, era una stazione fatta presso un istituto, quindi non poteva apparecchiarsi diciamo, alla scena. Quindi diciamo, appariva molto credibile. Ma vediamo in effetti eh, perché questo motore non può funzionare. Innanzitutto hanno controllato il suono, hanno cioè eh, analizzato il suono che fa il motore. Ora noi sappiamo per esperienza anche dalle nostre automobili che se eh, l'automobile rallenta il suono scende di tono. Quando l'automobile accelera sale di tono. Se il flusso di energia, cioè di benzina, è costante, ovvero l'acceleratore è in una posizione costante, il, eh, il rumore del motore sarà sempre costante. Nell'analisi dello spettro audio si è scoperto che questo motore rallenta, cioè il tono si abbassa in modo lineare, come se c'è qualcosa che si sta scaricando. Now I assolutamente evidente, quindi, in verità, questo non è un motore a magneti permanenti, è un motore che sfrutta una forma di energia che si sta scaricando, tutto me. Si potrebbe dire, beh, ma loro hanno parzialmente smontato il motore, quindi è un segno di trasparenza, cosa hanno da nascondere? Vediamo cosa hanno da nascondere. Scrive ad un membro del sito, del forum di overunity.com, il signor Corbio Duarte dell'Università di Eindhoven, che ha partecipato ad alcune dimostrazioni e risponde dando due informazioni molto, molto interessanti. Ci dice, a prescindere da tutto il resto, in questa lettera, che uh, il contenuto di qualcuno degli altri cinque segmenti, cioè dei, dei settori che non sono stati smontati, uh, non sono ancora protetti da brevetti, che significa eh, che c'è la parte interessante, quella non brevettata, quella nuova, quella inventata, quella che non si deve conoscere, che in verità non è stata fatta mostrare, quindi in verità non è un motore fatto solo di calamite, c'è qualcos'altro e cos'è? Ma non si sa. Dicono che è lì il cuore della, del motore. Un'altra informazione molto interessante è quest'altra dice in questo momento l'inventore sta trattando con possibili investitori e questa è una storia già sentita anche per il motore ad acqua per i primi motori cosiddetti perendev che dovevano costruire hanno eh, preso gli anticipi poi eh, questo costruttore l'hanno trovato eh, su un lago in Svizzera in una villa a godersi gli anticipi milioni di euro eh, avendo truffato decine di di persone. Quindi, riassumendo, il motore di Montmartre il primo, rallenta, cosa significa? Che sta sfruttando una forma di energia che non è costante come un magnete, è una forma di energia in esaurimento, ad esempio una batteria oppure dei condensatori, non importa, fatto sta che non sono magneti. Secondo, ci sono dei settori di questa macchina che non sono stati smontati perché sono diversi dagli altri. Terzo, il costruttore, ideatore di questa macchina sta cercando degli investitori è una storia che abbiamo già sentito, ad esempio, con i motori ad acqua: motori che dovevano funzionare mettendoci semplicemente l'acqua invece della benzina. Fanno vedere una macchina che gira e cercano investitori. E poi il tutto finisce nel nulla. Grazie.